Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata di tonno, uova, patate e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli Ingredienti sono patate tagliate a pezzetti, zucchine tagliate a pezzetti, uova, tonno in scatola sgocciolato, pomodorini, origano, basilico, menta, sale, pepe, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. Abbiamo già posizionato nel Varoma le patate che abbiamo condito con sale e pepe. Nel vassoio del Varoma le zucchine che abbiamo condito con sale e pepe. Versiamo all'interno del boccale l'acqua. Mettiamo il sale.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 Le verdure sono cotte, adesso le trasferiremo in una ciotola capiente e le lasceremo raffreddare, eventualmente aggiustate di sale. Anche le uova sono cotte, rimuoviamo il cestello, ci aiuteremo con il becco della spatola, lo inseriamo nell'apposita fessura. Andremo a raffreddarle sotto l'acqua e le sgusceremo. Le verdure si sono raffreddate, abbiamo sgusciato le uova e le abbiamo tagliate in quarti. Adesso andremo a comporre l'insalata. Mettiamo il tonno. i pomodorini. Iniziamo a mescolare. Adesso aggiungiamo le uova. Condiamo con l'origano, mettiamo le foglioline di basilico e di menta e condiamo con un filo d'olio. insalata di tonno, uova, patate e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.